Oggi voglio spiegarvi come inserire delle nuove prenotazioni nel sistema di booking che stiamo trattando in modo davvero semplice. Hai una struttura ricettiva, un bed and breakfast, un agriturismo, un hotel?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 si possono inserire manualmente delle prenotazioni ad esempio ricevute via telefono oppure via mail quindi non direttamente attraverso il sito web in questo modo ti dimenticherai dell'agenda cartacea e verrà tutto trasferito sul web in modo tale da poter sincronizzare quelle che sono le tue prenotazioni quelle ricevute attraverso il telefono o via mail con quelle ricevute attraverso il sito oppure attraverso gli OTA il channel manager installato sul tuo sito infatti riuscirà a sincronizzare tutte le prenotazioni ricevute attraverso i tuoi canali. Vediamo subito come fare. Vediamo ora come inserire delle nuove prenotazioni. Quindi ad esempio se qualcuno vuole prenotare semplicemente tramite telefono, quindi ci chiama e vuole prenotare un tot di giorni, quindi non passa attraverso il nostro sito, possiamo definire noi i giorni di chiusura. Basta andare su Booking, Calendar. Qui possiamo innanzitutto definire la camera prenotata. Quindi, supponiamo che abbiano prenotato la camera deluxe. Definiamo il, i giorni nei quali è stata prenotata. Quindi, quindi, non so, dal 15 febbraio al 17, quindi due notti. Queste impostazioni qua, dell'orario, sono impostazioni che abbiamo dato a monte. Quindi, precedentemente abbiamo deciso che il check-in può essere fatto dalle 16 il check out può essere fatto fino alle 11. Qui abbiamo due opzioni. Uno è chiudi la stanza. Questo significa che tutte le stanze Camera Deluxe verranno chiuse. In questo caso Camera Deluxe ha a disposizione due unità. Quindi cliccando qui avremo tutte e due le unità chiuse. Questo ad esempio se eh, si decide di fare del, delle, de un restauro della stanza Uh, dei lavori all'interno della stanza o semplicemente si decide di chiudere queste stanze per un qualsiasi motivo in questo modo non rientrerà la chiusura nella contabilità proprio perché è una chiusura e non una prenotazione puoi anche decidere di, di chiudere altre stanze come ad esempio la camera standard in questo caso avremo due tipi di camere chiuse anche la camera standard ha due unità, quindi quattro unità saranno chiuse. Oppure, deselezionando questa opzione qua, possiamo indicare una prenotazione. Quindi una cosa è la chiusura e una cosa è la prenotazione. Definiamo quante unità sono state prenotate. Come ho detto, la camera Deluxe ha due unità. In questo caso magari abbiamo una prenotazione per una sola unità definiamo quanti adulti e quanti bambini hanno deciso di prenotare la camera deluxe qua possiamo definire lo stato quindi confermato se ad esempio il cliente ha già pagato oppure in stand by, se vogliamo aspettare che il cliente concluda il pagamento possiamo indicare o meno il metodo di pagamento questi sono i, i metodi di pagamento che noi abbiamo impostato oppure possiamo anche indicare che non è rilevante Qui Possiamo indicare i dati del cliente, quindi il nome, il cognome, l'email, il numero di telefono e così via. Anche delle richieste speciali che il cliente può averci fatto. La mail del cliente, ulteriori informazioni e il prezzo pagato dal cliente. L'IVA l'abbiamo impostata a monte, così come abbiamo impostato l'orario di check in e di check out fa parte delle impostazioni generali ok possiamo salvare la nostra prenotazione e ce la ritroveremo all'interno del nostro calendario